Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Costa una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione! Un caro saluto a tutti voi, eccoci di nuovo insieme per un'altra puntata del nostro cammino di Bereshit su Introduzione e Teologia 1 livello medio. Ringrazio tutti voi che siete qui all'ascolto e alla visione. Se non l'avete ancora fatto, eh, siamo felicissimi se vi iscrivete al canale, se fate girare il nostro link e se riuscite a coinvolgere in questi studi anche persone, ovviamente, fratelli in fede, persone che voi conoscete, da poter condividere, e solo loro, <ride> e da poter condividere questi studi insieme. Grazie e iniziamo. La volta scorsa ci siamo fermati al capitolo 20, versetto 13. Vi riprego di, veramente di riguardare quella puntata, l'ultima, perché è... Eh, la fine di questo capitolo, il capitolo 20, eh, spiega quello che eh, ho detto la volta scorsa, quello che abbiamo letto la volta scorsa, quello che abbiamo considerato la volta scorsa. E cioè, Sara, avendo passato il pomeriggio e la notte nell'accampamento e, e nelle tende di Avimelech, non è stata toccata. Pur essendo stata presa, vi ricordate, andatevelo a risentire, Dio avvertì e colpì e se ne accorsero subito Abimele che tutto il suo clan, noi potremmo dire tutto il suo piccolo regno, ecco, tutto il suo accampamento, il suo clan, di sterilità. Prima del del versetto 13, da 14 in poi iniziamo oggi, non c'è questa specificazione. Quando è che noi la troviamo? La troviamo alla fine di questo capitolo, quindi rileggiamola lì indietro. E infatti dice Abimelech per dare un segno concreto, noi potremmo dire un segno legale, un segno notarile, un segno di sottomissione a Dio, di timore di Dio, per far sì che noi, noi che parliamo e ascoltiamo questo video, non siamo figli di non siamo figli di, di, di una madre che comunque è, aveva vissuto e ha vissuto e dal capitolo 21 Dio è fedele, avrà il figlio della promessa, Baruch Hashem, no? Isaac, quindi noi dobbiamo essere tutelati da questo e Abimelech lo fa perché è un uomo timorato di Dio e infatti al versetto 16 dice, eh, si rivolge a Sara e dice Iné natà elef kesef leachech, cioè io ti ho dato mille pezzi d'argento, una cifra spropositata, e quindi tramite te, a tuo fratello, ecco, che poi sapeva benissimo essere il suo, tra virgolette, noi lo chiamiamo marito, va bene, suo marito, però era il fratellastro. E lui giustamente dice, visto che è tuo fratello, io gli ho dati a lui. Ecco, questo, quello che ho dato a lui, dice, è per te. E poi sentite la frase delicata, ma giuridicamente forte, dice, che sut enem le kolasher ittach. Cioè, per coprire gli occhi, per... Eh, non per nascondere. Eh? per essere segno concreto con la gente, per tutti quelli per coloro che sono con te Veth e, e, e, e, e, e, e, con, e con tutto il tuo clan sostanzialmente che era qui presente questo è un gesto di, di, di, di, di serietà da parte mia e del mio clan no tutti, e quindi tu per questa mia eh, non posso neanche definirla la Zedaka, un, un atto comunque di giustizia, tu sarai giustificata, perché chi è con te, noi potremmo dire eh, gli accompagnatori di Sara, che avevano visto che che era stato colpito, avrebbe voluto prenderla per moglie, non sapendo che era già moglie di Abramo, hanno notato questa cosa, hanno visto che fu colpito, adesso vediamo di che cosa, Abimelech e quindi c'è un atto di giustizia umana perché lui paga comunque un danno che ha fatto, noi diremo oggi all'immagine. Ecco, questo copertura degli occhi indica proprio il danno d'immagine danno che tu hai avuto presso i tuoi, che però erano testimoni e hanno visto che io con te non ho fatto, non, non ho giaciuto, e quei soldi vanno che ho dato a te che ho dato a, a tuo fratello sono tuoi, sono tuoi, non dimentichiamoci mai che Sara, eh, lo dice il nome, era principessa, noi diremmo di sangue blu, quindi ehm, bisognava stare attenti, e tra sangue blu, no, anche Abimelech, mio padre re dice no, il nome, eh, si intendevano, avevano veramente un codice d'onore tutti, ma qui c'era un codice d'onore a maggior ragione, e questo atto di pagare è stato un atto che libera tutti, ecco, libera anche noi. E poi itpallel Avram e supplicò Avram el Elohim, quindi Dio eh, è stato interpellato da Abramo con una intercessione proprio di supplica di Abramo, perché gli era stato chiesto questo a, a Benelech. Fa intercedere Abramo. Quindi Abramo accetta il dono accetta il pagamento per avere così creato, rovinato l'immagine quindi l'ha ampiamente giustificato e Elohim dice Vai fa Elohim et Avimelech però anche dice ve et ishto quindi guarì Abimelech, Dio guarì Abimelech. quindi fu colpito anche Avimelech abbiamo detto nella, ne, nelle zone preposte fisiche alla, alla riproduzione adesso lo dice e sua moglie, la sua donna Istò e poi anche non solo loro abbiamo detto tutto il clan definito Amerotaiv cioè anche ehm, le sue servitrici le sue serve e infatti dice Vai el du e partorirono e poi dice: Ma perché? Versetto 18. Eh, perché? Doppio verbo rafforzativo di trattenere, trattenere. Quindi azora zarra shen, bead, col rehem, E il tetagramma ha trattenuto, trattenuto, trattenuto. Ehm, L'ha racchiuso. Ha impedito che cosa? Che ogni utero, col rechen, noi potremmo dire ogni ventre, comunque ogni utero. Le betta vimelech, cioè nella casa, cioè nel clan di Abimelech, aveva trattenuto, aveva reso sterile le donne, gli uomini, l'incapacità proprio non coeundi, ma generandi, proprio un'impotenza un di fatto generandi non coeundi, Abimelech, Eldabar, Sara, sulla questione di Sara, o sulla parola di Sara, Eshet, Avram, la donna di Avram. La donna, Eshet. Non dice tanto Isha, proprio Eshet, Eshet di Avram. Finisce così il capitolo. Finisce così il capitolo con una riabilitazione certificata, una teshuva, una conversione e non aveva fatto niente perché Abimele, che viene definito un uomo giusto, e Sara può tranquillamente, è già il primo versetto del capitolo 21, raccogliere la preziosa eredità della promessa fatta da Hashem l'anno prima. Ma l'anno prima? Quando l'anno prima? Qui c'è questo termine che spesso ricorre nelle nostre, nelle nostre conversazioni perché dice. Un termine che ricorre è Moed e adesso non so come sia tradotto in italiano comunque inizia così e il tetagramma quindi de Pachad el Sarah et Sarai e visitò fece una visita come ispettiva ecco adempio una promessa che cosa e Sarah, sarah. Amar come disse, come disse, e poi dice, Vaias e fece il tetagramma, Hashem, le Sara, per Sara, Casher di Berg, come li parlò. Qui vedete che era forzativo. Cioè il tetagramma visitò Sara, come l'aveva detto e gli aveva fatto e come aveva parlato a Sara. Ed ecco il verbo più bello, perché da qui nasce tutto l'economia biblica. Va tahar, tahar, concepì, Vateled e partorì, Sara, a chi? Le Avram, per Abramo, ben le Zecnei, eh, il figlio nella sua, eh, zaken, eh, sì, anzianità, zaken vuol dire la barba, zaken vuol dire... Eh, anziano nella sua anzianità nella sua barba quindi negli anni ultimi della sua vita è veramente bene quando dice le moed asher di vero to, ito dice nella ricorrenza quindi nasce durante una festa che poi si scoprirà per noi essere o pasqua o capanne perché nascere a moed non può essere una festa di un giorno solo perché moed non è Hag, moed è quella che noi definiamo la mezza festa quindi in quella, in quella festa in, questa, in quella festa poi vabbè la tradizione ebraica dà delle date ma io qui non ci sono non le voglio dire però se andate in qualunque sito vi consiglio sempre di andare nel sito del, di Beth Kabad dei, dei persone che io stimo e, e, e quali vogliono un bene incredibile mi hanno degnato della loro eh, docenza anche per tanti anni, insomma, diversi anni fa, ecco. E quindi andate a vedere no, nel, nel loro sito tutte le derashot Shot, tutte, tutte i Midrashim che hanno sui patriarchi, e lì vedrete le varie date. Io qui non c'è scritto, non ve lo dico. Comunque avete capito più o meno: eh? feste importanti. A Asher Di Ber, il Toe che che gli parlò. Eh, che parlò, ehm, che gli disse Dio, che disse Dio ad Abramo, no? Versetto 3, e poi qui possiamo anche chiudere la nostra conversazione. Veicra Abram et Shembeno, e chiamò Abramo eh, il nome di suo figlio, Anoledlo, il partorito a lui, il partorito a lui, Asher Yaldalò, Sara, mi fermo un attimo, il nome lo, lo sapete, Isaac. perché perché è così preciso? Stiamo parlando di Sara, stiamo parlando che ha concepito e ha partorito, poi nello stesso versetto dice, Vekar Abraham e chiamò il suo nome di, del partorito a lui, che partorì a lui Sara, ma perché questo? È un rafforzativo per indicare che era veramente figlio suo, che quello che era successo prima con Abimele che non, non ci può essere nessun sospetto che questo bimbo sia figlio di Abimele che non di Abramo. Rafforzativo, appunto secondo, indica che la promessa fatta a lui, e anche a lei, sapete quando sorrise, no? Durante la ricorrenza, cioè la festa precedente nella quale. Li aveva, li aveva visitati e promesso la nascita dal, dal ventre sterile di Sarai e di Abramo, terzo motivo, e, e, e l'ha compiuta adesso, la promessa, e poi il terzo motivo è che Abramo ha avuto più figli, Abramo ha avuto più mogli, e quindi eh, capite bene che in questo momento, per tutto ciò che è la... la, la il compimento della promessa della lunga discendenza di Abramo l'anello mancante era proprio Isacche, e allora lì si ribadisce che è figlio di Sara questo non vuol dire che più avanti vedremo un amore indefesso di de, de Cristo lo vedremo verso il suo fratello verso Ismaele che era una persona squisita e lo vedremo leggendo Dio piacendo tutti i capitoli fino al capitolo 30 avremo modo di incontrarlo poche volte ma capiremo che è stato un ragazzo salvato, incontrato dal nostro Signore e non voglio anticiparvi niente, però era importante chiudere questo discorso dicendo che il figlio della promessa è colui che ha fatto sorridere, non di sarcasmo eh, ha fatto sorridere la madre e il padre e infatti l'ultima parola è Isaac che Dio sorride, insomma, Dio gli ha sorriso è vero che aveva un sorriso loro e poi la l'Alacà non poteva non esserci il comando, e dice: Vayamol, dice circoncise Abram e Tizak, no, ben yamim, e circoncise Abramo suo figlio Isacco, ben shemot, vuol dire figlio di otto, i ebrei per dire all'età di otto giorni, dicono figlio di, ai tredici anni, sono figlio di tredici anni. Vabbè. Comunque, questo lo sapete, è una cosa. È una cosa un po' particolare e quindi non è che si possa tradurre proprio la lettera. Comunque, aveva partorito, fece circoncivere suo figlio all'ottavo giorno. Dice: Ben Shmuel eh, Yamim, ecco come, si va o to, ordinò a lui. Quindi è un comandamento adempiuto, Elohim. E quanti anni aveva Abramo? Abramo aveva cent'anni. E Abramo, ben di nuovo questa forma grammaticale, ben me aveva cento anni. Beh, i valed, eh, lo et itzak, eh, quando è stato partorito lui, il sacco, ben no, di nuovo suo figlio. Quante volte dice ben no, ben no, ben no, suo figlio, suo figlio. Hm? Concludiamo col versetto 6. Il versetto 6, per concludere il discorso di Zac, che è il nome che è frutto di un sorriso, la Tomer Sara dice, Assali Elohim, Col Ashomea Izzakli. E qui c'è un'altra volta il sorriso. Perché? Perché Sara, come tutte le donne, sono giustamente... Eh, giustamente, così legate alla loro femminilità, alla loro... Sara è una donna meravigliosa, eh? lo sapete, nella Bibbia, eh, a parte i migrasci, che sono tantissimi, era una donna di una bellezza sconvolgente, pare che fosse una delle 3-4 donne più belle che siano mai esistite. e Bene, vedersi all'attacco cioè, vedersi... E farsi vedere, che tutti vedevano che lei allattasse alla sua età pur essendo ancora bellissima e il bambino dice mi prenderanno in giro, cioè sorrido sor ci sarà tutto un sorriso e di nuovo il nome del figlio c'è eh, qualcosa veramente di, di, di, di forte, un legame molto forte dal punto di vista emotivo e emozionale proprio e infatti dice, dice a lo Kim e tutti quelli che ascolteranno questa cosa, che mi fece ridere no Dio, e tutti quelli che ascolteranno questa cosa, questa bella notizia, questa chadashatua, eh, no? dice rideranno, rideranno di me. Perché dice, i rideranno per me o rideranno di me. E allora ci fermiamo qua, al versetto 6. E come abbiamo visto, siamo passati nel giro di poche pochi passucchi, ma dalla tragedia di Sodoma e Gomorra siamo passati a un altro, a un altro incontro eh, con Abimele, un uomo che temeva Dio. Diciamo che si stava rischiarando un po' l'ambiente quando c'è stato questo equivoco del fratello marito, come abbiamo visto nelle puntate precedenti, però ecco, vedete come si è tutto rasserenato, addirittura con un avvallo, noi potremmo dire, notarile, con un pagamento per l'immagine che era stata quantomeno chiacchierata, se non offuscata, di una donna integerrima, di un uomo anche integerrimo, che ha capito subito, perché Dio subito è intervenuto, noi potremmo dire nella visione, e come abbiamo visto l'altra volta, e lui ha avuto timor di Dio, capì anche che quello che gli era capitato subito, nel giro di pochi, pochi minuti potremmo dire, al suo apparato genitale che gli dava di fatto la impossibilità di generare a lui e a tutto il clan, a sua moglie, alle serve, tutti, a tutti e tutti e tutti e tutti, quello è stato, diciamo, il marchio di fabbrica di Dio, della giustizia, e allora lui la fa andare indietro subito, immediatamente, la mattina subito, paga, paga ad Abramo, noi avremmo potuti dire la dotte, in realtà dice no, è roba tua, perché io davanti agli occhi di questi, qua, queste cose deve coprire questa, questa vergogna che io stavo per fare, ma questo è per dire e tutelare i figli che lei ha adempiuto la promessa, Dio ha adempiuto la promessa, lei ha adempiuto la promessa del matrimonio, della fedeltà, Dio ha impiuto la promessa durante una grande festa. Durante una grande festa. E' il figlio che è nato, il figlio della promessa. è quello che realizza la promessa di Dio per fede. Però era una fede concreta. Una fede, una fede che ha messo davvero la figura di questa donna veramente sul piedistallo. Per noi sì, per noi è davvero una un esempio, un vero esempio, nonostante abbia manifestato la fragilità e, e, di una donna che all'età così avanzata, di più di 90 anni, doveva allattare questo bambino, pur essendo una delle donne veramente più belle del mondo da sempre. Vi saluto e vi ringrazio e a Dio piacendo ci ritroveremo la settimana avventura con eh, un ulteriore capitolo della nostra vera su Bereshit. Ciao e grazie.